Che oh, <ride> ragazzi siamo in una condizione veramente schifosa qua in Svezia, come potete vedere, il disordine vige sovrano. Vige. Regna, regna sovrano. Ah, rifacciamola, rifacciamola. Il disordine regna sovrano. Vige. <ride> Adesso ci prepariamo E usciamo a fare un bel giretto ragazzi In questa Svezia Che negli altri video vi ho fatto vedere Che andavamo sempre al dom Ad allenarci in questo posto fighissimo Ma volevamo variare un po' il video E quindi ho detto Vabbè andiamo a farci un bel giro Con le bici in street sì, Con mi la mi neve Ma prima bello. di tutto ragazzi sì, ah! eh, oh, Ho bisogno di una mano Simo vieni qua a aiutarmi un attimo Tieni un attimo il manubrio in piedi Ok tienimi eh sei pronto? <ride> Ragazzi siamo a Gavle e stiamo andando a fare un po' di street riding per scoprire un po' la città Vai a sinistra no, ho capito cosa vuoi fare <ride> uh, -oh. ah, Madonna, no. no, non hai capito cos'è? Non hai capito che cazzo è! Oh. <ride> è ghiaccio bagnato è che pazzesco, dava. prova No ma Eddie sei matto! Ma che cazzo fai? Ma sei stronzo, no <ride> non fallo! Che tiri una mina della madonna, Eddie! No, Eddie non prendervelo giro! Ed... No, oh. Eddie non prendervelo giro! Eddie no. no! Oh, che culata! Oh, ma oh, no, comunque i svedesi non ridono è mai, mai non stronzo! Arrivo, Eddie! <ride> oh. No io non ti tiro per il tavolo Oh non ho mai provato una cosa così scivolosa nella mia vita io Ok si scivola Ehi! Vai due coglioni Ma che trovi? Cosa? Portamelo No il, Il che burrich nuovo? Bella, ma tanto è acqua. Sai com'è? Sai com'è? Adesso ho fatto soldi sono diventato ricco. Porco cane sono uno sceicco. Quanto costa questo eh no. burrich? <ride> giù di qua adesso Drop. porca troia oh. fatti due penne oh le penne E penne oh il ghiaccio ma comunque guarda che lui, lui se le cerca eh. guardalo guardalo cazzo te le cerchi eh vai sul bordo ragazzi eccolo oh, non hai capito diciamo lì che vogliamo visitare una parte magari ci fanno salire su una Qual è l'arca di Noè? Ma non c'è oh, nessuno. Oh, senti che le luci oh, sono accese ehm. dentro. Hello! Chiamalo lui, è una situazione di merda. Sto iniziando eh. a connettere connettermi, qui c'è uno spostato. Vabbè. Ma gli svedesi non sono spostati. Cioè, la situazione è abbastanza inquietante. Allora. Hello! Hello! Guarda che c'è una macchina, fai. Ma, Ma va, guarda, se ne sta andando, grigio. È inquietante solo con la cazzo di stellina accesa sulla finestra, basta. Una alla volta, dai, una alla volta per il Hello! Ok non andare Sono su Non andare Cioè è una C'è che ha parlato Via via via via Eh uh, we just wanted to see, see. No? Go. No boat to no beat. No ok, oh, thank, thank, you. You. thank you. Vabbè niente ragazzi, noi volevamo salire a vedere cosa c'era dentro la barca di Noè. Io pensavo fosse la salvezza di oggi. Stavo ritornando a casa con quello lì. È vero, mincha. Però c'è giffalo. Lo street master ci mostra come si fa a fare street <ride> oh. bella madonna Sento questa velocità Bella madda, fai provare di No, Così si piegano quei cosi lì o oh, sono rigidi? Così qua fagli una wiffatina e toccarli non lo eh let's go boy oh shit oh è altissimo Joe ah, no eh, ma io sono io modo. sono amico dei piccioni guarda come siamo amici inseguitelo carina la old town ragazzo ammazzalo. Ragazzi non si vedrà, ma adesso si è messo anche a nevicare, porca di quella butt! La Svezia è bella, è bello star fuori, ma meglio ripararsi dentro il dom. Ti prego Simone, col tuo pass, grazie! Mosè. Ragazzi vi giuro che l'obiettivo per questo video era non filmare al domme perché ho detto vabbè ho già filmato l'altra volta ho fatto il video questa volta facciamo qualcosa di diverso ma la Svezia ragazzi è proprio un paese ostile per l'inverno Doveva nevicare invece ha iniziato a piovere Ci ha fregato i piani perché con la neve è umano con la pioggia diventi uno schifo E poi tra l'altro proprio gavle abbiamo visto che praticamente non ha Non ha un gavle di niente Speravamo di trovare qualche gradino qualche muretto Oh, ragazzi c'era veramente pochissimo. Ma no, c'erano ma erano surgelati Quindi siamo rifugiati il nostro bellissimo giorno ragazzi per quello che vediamo qui alla fine perché è l'unico posto per girare d'inverno è perfetto si sta al caldo si gira in maniche corte e si progredisce mm -hmm. Why ringraziare le gomme che hanno tenuto veramente un sacco, ma siccome non ci sponsorizzano in più, Vediamo Linettina, Flip, bar spin. Dal piano al piano sotto E poi cento barra sulla I flap Bene la sfida è aperta Money in the carry on them planes Money in the carry on them boying planes Now I got a buck for all those rainy days They have a day off in like 80 days I got hustles in like 80 waves Ragazzi per me già fare questa linea qui è veramente tosta per me Adesso finiamo il nostro livello Palalo. Prossima sfida facciamo 2.70 E opposite 2.70 su quella ipettinata 2.70 Troppo facile Loppo per lui A tavola Sei pronto? Esplodi Dai dai dai che esplodi Ho tirato quelli tanto la leva del freno E no. mi è arrivata qua cazzo no. No. No. A parte gli scherzi ragazzi lo so che non siete abituati a prendere barrette, proteiche o alimentazione specifica per lo sport ma vi consiglio veramente di provare ad acquistare prodotti del genere proprio perché vi migliora un sacco la prestazione atletica quando fate sport, indipendentemente se siete atleti professionisti e avete l'obiettivo di spaccarne le gare oppure vi allenate semplicemente. Questi prodotti sono fatti apposta per gli sportivi, quindi perché non usarli? E oltre ad esplodere il codice Parone. per il 15% in sconto. più di sconto oltre agli sconti già sul sito di Futspring. Eh, link in descrizione ragazzi iniziamo la session di progressione tra foam e bag ovviamente in maniera stronza subito perché Assoluto. Ivo nel suo scorso video avevo fatto provare al nostro maurello local di Livigno provare a risalire il roll-in partendo da qua ho nella rampa, pedali tutto e arrivi su in cima in cima là ragazzi è incazzato nero <ride> No, ti sveglio una cosa: svelo. in realtà vorrei fare tre whip double bar. Uh. Però prima devo fare un tre whip bar eh, e poi. Vabbè, vedete. E lì. <ride> tre whip bar è un trick che faccio da un secolo. Infatti, Toto ha 138 anni. 18 <ride> anni ha imparato a tre whip bar e poi da. 100 anni. Tutti gli è... anni ha fatto solo tre whip allora. bar. <ride> Ok, ragazzi, abbiamo andato. Se era un po' più largo, credo che riuscivo a andar via in qualche modo. Però ho dovuto lanciarmi un po' via perché sennò morivo sul legno. dico non lo rifaccio perché ho perso troppe energie per provare questo tentativo. E quindi. Iscrivetevi. Ragazzi, mi sto sbattendo, cazzo. Filmare e fare questi trick. È una sbatta della madonna. Ma per chi ha visto lo scorso video qua al Dome, si chiederà Somma Toto ma Oppo 7 Cork Tac Che l'altra volta tutto il video era su Oppo 7 Cork Tac Che fine ha fatto? Ci ho lavorato anche in questi giorni L'ho migliorato tanto perché L'ho anche già fatto sul bag Però non mi viene ancora benissimo Nel senso che ho preso due o tre belle testate qua sul bag Uno l'ho chiuso Adesso ne farò un paio qui in fondo Per mostrarvi il progresso Bello questo problema ragazzi come vedete che l'ho migliorato ma cavolo l'altro giorno mi veniva tutti i giri oggi già un giro sì due no non è costante, portarlo qui è sempre difficile, nel senso che c'è il giorno che magari mi vengono un tra di fila lì e quindi lo provo qui, c'è il giorno tipo oggi che invece me ne viene uno, 12 no, e quindi qua se lo provo è inutile, prendo solo delle grosse testate, quindi sono contento perché almeno ho fatto un passettino avanti, però come vi ho detto i trick purtroppo non si possono comandare solo perché sto facendo il video, ci sono trick complessi che bisogna dargli tempo, tempo tempo per assimilarli. Ora, per chiudere il video ragazzi, vi delizierò con un trick dal drop che non ho mai provato right. e i trick dal drop ragazzi ti fanno cagare addosso perché è tutto in caduta. Io vi ricordo che La cosa che dovete apprezzare È che non tanti rider Fanno vedere i trick A cui stanno lavorando Per i contest Proprio perché È come giocare a carte scoperte Praticamente Cioè Se uno degli altri rider Che fa l'FMB Guarda i miei video Ovviamente vede i trick Che sto provando Però sinceramente a me Me ne batte le palle Anche perché Da farli qua A farli in contest C'è comunque un po' di differenza Ma l'obiettivo di adesso ragazzi È provare tre whip dal drop E un po' di cacchina C'è cioè. oh. Un'esplosione! Wow. Nice. Questa è una cosa è chiuso eh! Perfetto. Assicura. Ragazzi, dalle sabbie mobili del dom, direi che possiamo dire che è veramente tutto. Volete vedere altri tre che ho fatto qua al DOM? Ricordatevi di seguirmi su Instagram, ragazzi, perché ci sono una marea di persone su YouTube che non mi seguono su Instagram. Mi raccomando, Instagram e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi, ragazzi, continuiamo le nostre session qua al dom che abbiamo altri 4 giorni di riding. E. Eh, no, aspetta, no, <ride> e buona avventura. <ride> e vedrai. Mette... <ride> No, no, I no, can't! No.